tutti. Volevo sparire nel dimenticatoio della rete e invece purtroppo i fatti di questi giorni mi hanno riesumato dall'oltretomba del web. Mi presento nel caso voi non mi conosciate, sono Fonzi, il mitico eroe degli anni 50, non quello vero di Happy Days, ma il nipote italiano che di tanto in tanto ritorna. Fonzi Sbeck, appunto. Oggi vorrei parlare del nostro presidente, anzi del compianto ex presidente del consiglio Mario Draghi che è uscito di scesa. Che però, uscito di scena, che però, devo essere sincero, non me la racconta giusta e vediamo perché. Alcuni dicono che non era avvezzo alla politica, ma io invece lo ricordo: ambizioso e prontissimo, e non solo prontissimo a ricoprire il ruolo di capo del governo, ma anche quello più in alto, quello del capo dello Stato. ma poi improvvisamente l'epilogo che tutti conosciamo, caduti il governo, l'Italia si prepara a votare per la prima volta nella storia repubblicana nel mese di settembre, 25 settembre precisamente. Attenzione, questo non è proprio un male, anzi è il sale della democrazia, già che solo un miliardo e mezzo di persone sulla terra, su otto se lo può permettere il diritto di, di voto. È una cosa, una cosa importante. Peraltro dopo oltre un decennio che non si dava la parola agli italiani, sapete quanto, e quante cose cambiano in, in poco tempo, figuriamoci in anni, è la modalità che, che, che mi infastidisce, voi ve lo immaginate che adesso sotto gli ombrelloni ci saranno santini che invadiranno tutte le spiagge d'Italia e che finiranno inesorabilmente come il cotton fioc e le cicche di sigaretta, ovvero spiaggiati prima e in alto mare poco dopo, per aggiungersi alla merda che già galleggia nei nostri mari e che mangeranno i nostri pesci. No, non parlavo della merda riferendomi ai volti dei nostri illustri candidati al Parlamento, non sia mai, eh, ma più semplicemente dell'ulteriore inquinamento da carta impregnata di inchiostro, tutti i materiali derivati dal petrolio che verrà scaricato, riversato sulla nostra splendida costa. Diciamo così. Eh, Draghi evidentemente ha commesso errori mh, che non ha saputo non ha saputo um, valutare proprio perché ciò che sembra un politico prestato alla politica e amato politicamente proprio perché sembra estraneo la politica ma quello che probabilmente non è compreso è che tutto ciò costituisce l'essenza la sostanza vera di un uomo politico il non apparire un politico appunto un gioco di parole. cioè però al tempo stesso è stata anche la sua debolezza, perché la mancanza di un'esperienza nella politica da politicante gli ha fatto compiere errori fra l'ingenuo e anche l'ostinato. Una su tutte, il fatto di convocare nel palazzo del governo Enrico, Lec Re Enrico Letta e Basta come unico leader e sottovalutando tutti gli altri, forse perché lo riteneva più idoneo nella questione soprattutto della gestione del, di quel che resta degli altalenanti 5 stelle mi venite a dire che è stato una gaffe. Io penso che invece, essendo Super Mario fondamentalmente un uomo di destra che risponde a tutte le peculiarità, fine alla migliore destra, perché parla direttamente al cuore e che difende a spada tratta tutta la democrazia liberale, insorgendo direttamente senza sé senza mai, addirittura contro uno dei regimi più forti, quella della Russia e di Putin, di fronte alla violazione delle leggi internazionali. E noi sappiamo, noi sappiamo benissimo quanto alla gente comune piacciono gli uomini forti, quelli decisionisti che vanno avanti proprio senza sé, senza ma. Eh, purtroppo, purtroppo, la politica reale e quotidiana è molto più complicata perché è fatta di, di equilibri, di equilibristi e anche di, di pagliacci del circo e racchiude rituali che spesso sfuggono a noi eh, giornalisti e a tutti i giornalisti parlamentari, anche quelli più esperti. Possiamo solo supporre che il suo pragmatismo, di cui è enormemente ricco, e il fatto che non fosse stato sostenuto da nessun partito, ma allo stesso tempo da quasi tutti i partiti, gli abbia fatto intravedere delle scorciatoie che evidentemente non c'erano. Sì, quasi tutti, perché la leader di Fratelli d'Italia Melodi coerentemente all'opposizione è riuscita a raccogliere tanti consensi, coerentemente ma non troppo, perché non dimentichiamo che fra le sue battaglie ideologiche l'hanno anorverata anche quella contro il Green Pass con la famosa frase stiamo picconando il nostro stato di diritto se devi esibire un certificato per essere libero vuol dire che non sei libero Beh. e ha poi finito per definire il Green Pass una misura inefficace, economicida una misura che uccide la nostra economia non parlo della sua omofobia perché lei dice che siamo tutti tu fantasie dei, dei giornalisti ma si ritiene solo contraddozioni fra, fra pari sesso ma mi piacerebbe chiederle se, visto che non è omofoba è a favore di una legge contro l'omofobia e se ha votato quella scritta dal PD sarei anche curioso di capire se nel 2016 ha votato a favore delle unioni civili che non comprendono affatto le adozioni a ah, Meloni bah. diciamo che ha saputo cavalcare l'onda della disperazione e della rabbia dei cittadini durante la pandemia, speculando e facendo marketing, uh, scusate, marketing elettorale. Ma perlomeno lei era all'opposizione, Ma Salvini e Berlusconi, che finora erano a sostegno del governo di unità nazionale e che improvvisamente staccano la spina e che stranamente pronunciano adesso in campagna, elettor in campagna elettorale tutti uniti. Ne vogliamo parlare? Ah, i sondaggi, che bella invenzione! E meno male che si erano uniti tutti intorno allo stesso tavolo per il bene del paese. Non è che erano seduti tutti insieme intorno allo stesso tavolo solo per mangiare e gozzovigliare alla faccia degli italiani sempre più impoveriti degli aumenti di gas, luce e carburante? Non è che per caso l'idea che tanti incarichi tra i più importanti del governo scadono proprio a fine anno e parlo della mappa delle nomi dei 300 vertici delle più importanti aziende pubbliche, cariche statali da manager, e che questi incarichi Mario Draghi li avrebbe assegnati a uomini competenti, non appartenenti a nessuna corrente politica? Forse è stato per questo. Parliamo di nomine che ingrossiscono tutti, e del PD ne vogliamo parlare. Il problema di fondo è che, è sempre lo stesso peraltro, è che la sinistra non ha idee sufficienti per camminare con i, sui, con i suoi piedi, ma... Uh, è sempre alla ricerca di, di continue stampelle che poi si rivelano sistematicamente delle serpi in seno Enricoletta è stato capatost anzi direi di più mefisto è capatost cioè perseverare è stato veramente diabolico nel desiderio oltre ogni ragionevole dubbio, di mantenere nel suo steccato la riserva indiana degli Apache 5 Stelle che si sono rivelati giorno dopo giorno la causa dell'instabilità perché alla base c'era una, una inaffidabilità di fondo, visti i continui testa-coda nelle decisioni a cui ci avevano abituati e la mancanza di una vera leadership. La colpa di Conte, ma Conte non conta. La colpa di Conte è stata solo quella di accelerare un processo naturale di autoestinzione, portandoli ad una inesorabile caduta libera, giù nel burrone, giù nel baratro. In effetti, anche Draghi, però, se ci pensiamo bene, ha commesso alcune scivolate clamorose come. La sorpresa, ma anche eh, imbarazzante disponibilità ad andare al Quirinale, sostenendo il, il contrario di ciò che aveva sempre detto. E cioè che lui si trovava a fare il capo del governo per gestire con grande competenza e immediatezza i fondi europei fondamentali dell'Italia, per mettersi allo stesso livello delle grandi democrazie europee, visto che l'Italia non è stata mai percepita dai nostri partner europei come una grande democrazia, ma piuttosto come la caricatura della democrazia. Draghi ha tutte le caratteristiche di un liberal democratico un conservatore e questo è stato agli eh, occhi di tutti l'hanno visto così, e non dimentichiamo che fu portato proprio lì da Silvio Berlusconi alla Banca Centrale Europea, ma il risultato è sempre lo stesso: il PD, o comunque si sia chiamato in passato sotto sotto è un tifoso storico dei governi democratici di destra perché fa fare agli altri il lavoro sporco che non vuole fare e sostanzialmente gli toglie le castagne dal fuoco. Sulla sua immaginaria appartenenza si è giocata una partita sottile, subdola e delicata, che purtroppo ha visto come vincitore Conte, lasciando sbalordito il centro-destra che comunque doveva immaginarselo. Però ora una pulce si è insinuata nella mia mente, e cioè perché Draghi, pur sapendo del delicatissimo equilibrio del filo che diventava sempre più sottile e che bastava poco per spezzarsi, abbia voluto giocare una mano così autolesionista? La mia chiave di lettura è che si era talmente incazzato eh? ma si era veramente incazzato che voleva mandare tutti al diavolo tutto e tutti per chiamarsi fuori dalla politica ma agendo con procedure formalmente impeccabili facendo scattare una risposta sorpresa irritata proprio dal centro-destra che più gli si somiglia sorpresa su sorpresa hanno finito per sorprendere e per mettere in crisi lo stesso Presidente della Repubblica Mattarella e è rimasto così sorpreso è stato proprio come, ecco, come il rigore di Roberto Baggio, tirato alla finale dei mondiali del 1994 contro il Brasile, quando tutti si aspettavano un buato di esultanza dallo, dallo stadio per il gol e la vittoria, è arrivato invece il gelo del pubblico e degli italiani delusi per la sconfitta. Sì, gelo, una cosa buona finalmente, eh, gelo che è servito soltanto a mitigare il sole rovente di questi giorni. Il mio dilemma, a maggior ragione aumenta. To be or not to be. Fu un uomo così sgamato, esperto e navigato e con una mente aguzza aver assecondato una catena di errori tanto macroscopici? Non ha saputo domare la bestia, peraltro prevedibile dei parlamentari cecchini e si è imbestialito pure lui perdendo inesorabilmente il controllo del timone della nave per via dei forti venti di tempesta e marosi, oppure, e questa è la seconda ipotesi che io sostengo, si è talmente rotto proprio i coglioni che ha mandato tutti a fanculo. Vi lascio questa profonda riflessione. E intanto, Fonsi Sbek vi ringrazia con il suo tipico saluto. Ehi! Ok, facciamo registrare. Tu vedi qua, vedi qua. Guarda, non devi fare muovere niente. Guarda, stai qua. Già, da, vedi qua, come si muove. Guarda, guarda, guarda, guarda là dentro. Non oh. muovere. Non 3, 3, muovere, 3, 2, 1. Ciao a tutti. Volevo sparire nel... Seconda. Ciao a tutti. Volevo sparire nel dimenticatoio della rete e invece purtroppo i fatti di questi giorni mi hanno riesumato dall'oltretomba del web. Si è talmente rotto proprio i coglioni che hanno andato tutti a fanculo. Vi lascio questa profonda riflessione e intanto Fonzi Beck Vi ringrazia con il suo tipico saluto. Ehi! Stop! Bravo, amore mio, tutto un fiato. Bravo, amore mio, tu Apri tutto in fiata finito sì, questo amore. Grazie, amore mio. Sì, sei, sei, sei stata fantastica. Sei stata fantastica, la tua faccia. Vabbè, adesso lo vediamo. Sei stata brava.